Thank you. Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Luciano Agilini, sono ricercatore di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa breve riflessione vorrei approfondire insieme a voi l'ottavo obiettivo dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso il quale essa si prefigge di promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. Si tratta, voler essere ancora più precisi, di dare risposte a molteplici esigenze di ordine economico e sociale, specie di quei paesi dove un progresso lento e diseguale impone di riconsiderare le politiche che non sono state finora in grado di offrire opportunità di lavoro dignitose, investimenti sufficienti e livelli di consumo adeguati, tanto da far correre il rischio di una irreversibile e pericolosa erosione del patto sociale che sta a fondamento delle società democratiche, in base al quale tutti debbono contribuire al loro sviluppo. La creazione di un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini si conferma essere una delle maggiori sfide che le economie mondiali devono affrontare. Essa presuppone, tra l'altro, che si promuovano politiche orientate allo sviluppo, che si supportino le attività produttive, l'imprenditoria, la creatività e l'innovazione, che si incoraggi la crescita delle piccole e medie imprese anche attraverso l'accesso agevolato al credito, ma soprattutto che si rafforzino i diritti dei lavoratori, se ne valorizzino le competenze e si promuova un ambiente sano e sicuro. Tra i temi che l'ottavo obiettivo dell'Agenda 2030 richiama è sul lavoro e sui diritti adesso correlati che concentrerei la nostra attenzione, provando innanzitutto a chiarire cosa sia e soprattutto come debba intendersi la sua sostenibilità attraverso l'analisi delle questioni che essa impone di affrontare e l'individuazione delle strategie più efficaci che è davvero possibile mettere in campo per realizzarle. Ma che cos'è, o meglio, come dobbiamo intendere la sostenibilità riferita al lavoro? Rileggendo con attenzione la formula del nostro obiettivo è possibile dare una risposta molto chiara alla domanda che ci siamo posti, il lavoro è sostenibile soltanto quando è un lavoro dignitoso. E dunque per sapere quando un lavoro è davvero sostenibile ciò che occorre declinare è un concetto convincente di lavoro dignitoso, un compito che non sarebbe facile assolvere se sul lavoro dignitoso non si fosse da tempo concentrata l'attenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ne ha fatto il cuore della sua mission istituzionale, così ci basterà far nostri sia la nozione che i contenuti già elaborati dalla Decent Work Agenda o il per riuscire a descrivere correttamente anche il concetto di lavoro dignitoso richiamato dall'ottavo obiettivo dell'Agenda ONU 2030. È con l'approvazione del rapporto presentato nel lontano 99 che l'OIL ha iniziato a tratteggiare i contorni di una nozione universale condivisa di lavoro dignitoso corretandola di affidabili indicatori attraverso i quali valutare le condizioni in cui il lavoro effettivamente si svolge rispetto ad una realtà economica e sociale in continuo mutamento. Da allora l'obiettivo strategico dell'OIL è stato quello di fornire ad ogni uomo e ad ogni donna l'accesso ad un lavoro produttivo da svolgere in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza nella consapevolezza che il lavoro è un bene in cui il particolare valore incorporando il rispetto della persona e della sua dignità non deve essere mai comparato a quello di una qualsiasi merce. Il lavoro dignitoso è così diventato una sorta di paradigma universale cui devono poter aspirare tutti i lavoratori un paradigma disarticolato in quattro pilastri, libertà di scelta, promozione dei diritti, protezione sociale e dialogo sociale, funzionalmente interconnessi e trasversalmente percorsi dal principio di parità di genere. Tra questi pilastri, quello relativo alla promozione dei diritti costituisce la base etica e giuridica per un lavoro che aspiri ad essere davvero dignitoso. I diritti che legge e contratti riconoscono ai lavoratori sono dunque le fondamenta su cui costruire la dignità delle persone che lavorano. Ma quali sono i problemi da analizzare? I processi, l'importanza di mantenere fermo il vincolo che lega la dignità del lavoro all'affermazione dei diritti sociali fondamentali si evince molto chiaramente considerando le gravi conseguenze determinate dai processi di globalizzazione che hanno alimentato vere e proprie derive ribassiste nei trattamenti in precedenza riconosciuti ai lavoratori. Rispetto ad una globalizzazione sviluppatasi in modo così iniquo, la dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta approvata dall'OIL nel 2008 ha ribadito che soltanto la garanzia di un lavoro dignitoso può riuscire a far recuperare la giusta attenzione sulle reali condizioni in cui si trovano i lavoratori. Rispetto all'adozione dell'Agenda 2030, la Decent Work Agenda Oil assume il duplice ruolo di supporto valoriale e di integrazione strategica, soprattutto per quanto concerne l'individuazione delle politiche che vanno orientate a promuovere lo sviluppo sostenibile. Sotto questo aspetto la loro sintonia è evidente, essendo entrambe le agende orientate alla creazione di condizioni di lavoro stabili e giuste, finalizzate ad una crescita inclusiva attraverso l'individuazione di azioni destinate a contrastare la povertà, le inuguaglianze, le tensioni sociali, i rischi legati alla salute, le discriminazioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Sulla promozione delle condizioni di lavoro dignitoso, le Nazioni Unite e l'OIL du, du, condividono dunque il ruolo di garanti per il loro concreto raggiungimento. Infatti, se l'OIL ha sicuramente contribuito alla definizione di alcuni degli obiettivi e dei contenuti dell'Agenda ONU 2030, allo stesso modo la realizzazione dell'agenda ONU ha condizionato l'azione istituzionale dell'OIL non solo favorendone la già naturale curvatura sui suoi contenuti ma soprattutto impegnando l'organizzazione del lavoro a mettere in campo la sua collaudata governance globale e le sue indubbie capacità di valorizzare progetti e partnership locali. Lo si evince chiaramente leggendo i contenuti del piano di attuazione del programma di sviluppo sostenibile approvato dall'OIL nel 2016 nell'ambito del quale vengono declinati in dettaglio la tipologia dei rapporti che l'organizzazione può mettere in campo per attuare l'agenda 2030. Lo si evince altrettanto chiaramente dalla dichiarazione del centenario oil per il futuro del lavoro del 2019, nella quale si chiede di agire con urgenza per cogliere tutte le opportunità e far fronte alle sfide necessarie a costruire un futuro del lavoro sostenibile e dignitoso, liberamente scelto, eco, inclusivo e sicuro, caratterizzato da piena occupazione e buona produttività. Di fronte al convincimento ancora diffuso, secondo cui la nozione paradigma di lavoro dignitoso, gli indicatori e predittori elaborati dall'OIL sarebbero in realtà poco utili a indagare, mediare e orientare, le condizioni di lavoro verso la dignità vanno richiamati anche allora i contenuti degli altri pilastri della Decent Work Agenda. Il pilastro relativo all'occupazione, ad esempio, esortando gli stati a favorire impieghi produttivi e adeguatamente remunerati, tra cui i lavoratori potranno liberamente scegliere, chiede loro di farsi carico anche delle situazioni in cui l'impegno lavorativo è inferiore a quello desiderato, o quando le opportunità disponibili non consentono di esprimere il potenziale di saperi, di esperienze, di abilità e di competenze del lavoratore, portandolo così a maturare insoddisfazione, scarso attaccamento al lavoro, poca auto stima con evidenti ricadute sul suo benessere psicofisico. Da affrontare anche l'insicurezza determinata dal crescente ricorso a forme di lavoro temporaneo e flessibile. Preoccupanti sono poi le conseguenze dei processi di innovazione e riorganizzazione produttiva che hanno reso incerta la stabilità dei rapporti specie per le persone con una più accentuata vulnerabilità. Non meno concreto appare l'approccio alla dignità proposto dal pilastro della protezione sociale quando esige di indagare gli strumenti destinati a sostenere i lavoratori e le loro famiglie nei casi di infortunio, malattia professionale, disoccupazione, licenziamenti, ma anche quando impone di approfondire la razio delle politiche pensate per i soggetti più deboli. Sarebbe sbagliato pensare che la nozione paradigma del lavoro dignitoso che la Decent Work Agenda ci mette a disposizione riguardi soltanto i paesi con economie retrate in via di sviluppo. Al contrario, essa ben si presta a denunciare anche le più insidiose forme di lavoro impoverito che infestano aree sempre meno marginali delle realtà economico e sociali più evolute, stressate dal lungo assedio economico e finanziario posto da una non governata globalizzazione. Infatti, Oltre a quei lavori e lavoretti sicuramente poveri perché non sufficientemente remunerativi, non meno impoverito è diventato il lavoro che espone, solo per fare un esempio, i lavoratori a rischi gravi come sono quelli in grado di mettere a repentaglio le loro condizioni di salute Sotto questo specifico aspetto, per quanto riguarda i paesi appartenenti all'Unione Europea, non possiamo sicuramente sottovalutare le potenzialità protettive che la disciplina in materia di salute e sicurezza fondata sulla direttiva 89.391 può esprimere nell'assicurare una maggior protezione dei lavoratori grazie soprattutto alla previsione dell'obbligo di valutazione dei rischi riguardanti gruppi di lavoratori caratterizzati da condizioni di maggiore vulnerabilità, debolezza, fragilità connesse allo stato di gravidanza, al genere, all'età, alla provenienza da altri paesi, alla tipologia contrattuale. In verità, in Italia già dal 1942 è vigente l'articolo 2087 del Codice Civile, considerata una tra le principali fonti di diritti direttamente riconducibili alla tutela della dignità, quale è attributo irrinunciabile della persona che anticipa il valore dignità pietrangolare della nostra carta costituzionale. Quali le possibili strategie di intervento? La disciplina di tutela della salute e sicurezza di cui abbiamo appena parlato, soprattutto quella più recente introdotta dal Decreto 81-2008, ha senz'altro realizzato il rafforzamento degli strumenti di protezione della dignità della persona che lavora, operando con particolare determinazione sullo versante dell'organizzazione aziendale affinché sia questa doversi adattare alle esigenze fondamentali dei lavoratori e non il contrario. E lo ha fatto anche mettendo a buon frutto il suggerimento che viene dall'ultimo pilastro dell'agenda OIL, quello che chiede di valorizzare il dialogo sociale attraverso la collaborazione il concreto coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze nelle dinamiche produttive e nelle decisioni dell'impresa, sempre passando attraverso la via maestra rappresentata dal riconoscimento dei diritti, in questo caso di formazione, consultazione, partecipazione e senza disconoscere il ruolo che può svolgere la contrattazione collettiva. Ovviamente, nella prospettiva aperta dal dialogo sociale, essenziale è anche il ruolo assegnato agli imprenditori e al loro management, cui spetta decifrare la complessità del fare impresa e governare al meglio l'organizzazione aziendale, mettendole in grado di assicurare la compiuta realizzazione umana e professionale delle persone che ne fanno parte. Rassicurante per il buon esito di questo coinvolgimento è la consapevolezza dei vantaggi che soprattutto l'integrazione di questo obiettivo potrà determinare per le imprese che lo implementeranno nelle loro strategie. Cercando di tirare le fila della riflessione qui compiuta, il concetto paradigma di lavoro dignitoso che abbiamo cercato di approfondire nei suoi contenuti e nelle sue potenzialità sembra offrire una valida risposta a molteplici priorità dell'Agenda 2030 di cui costituisce anche grazie alla qualità della governance dell'OI una delle principali leve attraverso cui facilitarne un'efficacia e diffusa realizzazione. A noi lavoristi la formula paradigma del lavoro dignitoso offre una straordinaria occasione per interrogarsi sul tipo di contributo e sulle responsabilità che il diritto del lavoro inteso nella sua accezione più ampia è chiamato a dare per vincere la sfida posta dall'attuazione dell'agenda ONU 2030. Non si tratta soltanto di aprirsi ad un dialogo teorico e operativo con le altre discipline economiche, sociologiche, tecniche che la stessa agenda ampiamente coinvolge. Il diritto del lavoro infatti deve fare sua la preoccupazione di promuovere uno sviluppo sostenibile che non trascuri nessuna delle dimensioni cui deve essere riferita questa espressione. In tal senso la funzione centrale del diritto del lavoro dovrebbe essere oggi più che mai quella di conciliare gli imperativi della giustizia sociale con gli obiettivi della crescita, tenendo conto del contesto economico in cui ci si si trova non per subirne passivamente i condizionamenti, ma per orientare le sue strutture e i relativi mercati alla ricerca del miglior compromesso possibile fra efficienza e giustizia sociale. Occorre cioè individuare un approccio che interpreti al meglio nel contesto attuale come in prospettiva le ragioni del lavoro e dell'economia, che sia in grado di realizzare un bilanciamento equo e sostenibile fra gli ancora contrapposti interessi del mondo del lavoro e delle imprese, nel contesto ad entrambi comune della salvaguardia ecologica del pianeta e delle sue estinguibili risorse, dove la crescita non si misura solo sulla produzione di oggetti materiali, ma anche sulla capacità di garantire tutti i beni materiali e immateriali necessari al benessere, e alla qualità della vita individuale come di quella collettiva. Se vorrete continuare ad approfondire i temi che abbiamo affrontato in questa breve conversazione, vi consiglio la lettura di Glocker, Viaggio nel mondo della ricerca del lavoro dignitoso, un bel libro di Silvana Cappuccio, è una sorta di diario di viaggio nei cinque continenti, un reportage ricco di informazioni, interviste, racconti, fotografie scattate nei diversi contesti in cui si sta sviluppando una parte dell'economia produttiva del terzo millennio. I protagonisti, i Glockers, come li chiama l'autrice, sono i lavoratori, donne e uomini che affrontano le durezze e le sfide di una globalizzazione piedi a contatto con una realtà quotidiana nella quale l'obiettivo di un lavoro dignitoso assume molto spesso i contorni del miraggio, avvilito dalle crisi, e dai conflitti che attraversano l'economia mondiale, il diritto alla salute, le grandi disuguaglianze, le discriminazioni, la composizione della forza lavoro che cambia e con essa la geopolitica che assume sempre nuovi contorni. Tutte problematiche che l'autrice affronta nella prospettiva coltivata da chi ritiene essenziale riuscire a organizzare l'attività di tutela sindacale persino nelle zone più remote del mondo, legate tra loro da un filo rosso, rappresentato dalla formazione dei diritti fondamentali del lavoro che si conferma essere la vera chiave di volta per la costruzione di un mondo più giusto e inclusivo. Vi ringrazio per la vostra attenzione.